La vita è delusione quando ti aspetti di ottenere ciò che vuoi. La vita è armonia quando scegli ciò che hai. Di fatto, ciò che hai è ciò che hai già scelto, quindi sbrigati a sceglierlo. La vita è delusione quando ti aspetti di ottenere ciò che vuoi. Quando iniziate ad aspettarvi qualcosa, a volere, a desiderare, date vita a problemi. La vita è armonia quando scegli ciò che hai. Funziona quando ti piace qualsiasi cosa ottieni. Qualsiasi cosa hai avuto, amala, accettala, godila. Allora la vita è una splendida armonia. Funziona con una vibrazione stupenda. Di fatto, ciò che hai è ciò che hai già scelto. Quindi, sbrigati a sceglierlo. Se conosci il meccanismo della vita, saprai che qualsiasi cosa ti è capitata l'hai scelta tempo fa, da qualche parte, in qualche passato quindi ora non lottare con essa vai avanti, sceglila, amala se riesci a godere ciò che hai ottenuto non ci sono guai, non sorgono né problemi né ansie le cose sono così facili e semplici ogni problema scompare riconosci di andare bene come sei e migliorerai naturalmente. L'unico cambiamento possibile è accettarsi nel modo in cui sei, nel posto in cui sei. Attraverso l'accettazione nasce la rivoluzione. La vita è un gioco. Perché se è un gioco qualcosa deve essere più importante di qualcos'altro. Se ciò che già esiste è più importante di ciò che ancora non è, il gioco è finito. Quindi la vita è un gioco, in cui ciò che non è ancora è più importante di ciò che già esiste lascia che vengano tempi migliori la vita è un gioco non prenderla sul serio se diventate troppo seri vi sfuggerà tra le mani la vita è un gioco accettala e presto scoprirai che è diventato un divertimento e quando la vita è un divertimento si ferma siete cresciuti allora non ci sarà più ritorno perché sia un gioco Qualcosa deve essere più importante di qualcos'altro. Quindi, la vita è un gioco in cui ciò che non è è ancora più importante di ciò che già esiste. Per questo voi desiderate ardentemente ciò che non è. E se lo avete, diventa immediatamente insignificante e di nuovo vi orientate verso ciò che non avete. Il gioco persiste tramite desiderio per quello che ancora non è. Se lo avete già, la partita è finita. Lascia quindi che vengano tempi migliori. È tutto qui. Quando un gioco diventa divertimento e si permette ai tempi migliori di venire, il gioco è fatto. Quando avrete scoperto che nella vita non vi è nulla da raggiungere, vi siete illuminati. Quando avrete compreso che non vi è posto dove andare, siete arrivati.